Dobbiamo trovare il dominio di questa funzione. Essendo una frazione, dobbiamo imporre il denominatore diverso da 0. 4x alla seconda meno 4x meno 3 diverso da 0. E di secondo grado cerchiamo il delta. V alla seconda meno 4ac più, più 4 per 4 16, per 3 48. 64. Cerchiamo x 1 x2 abbiamo meno b più o meno radice di 64 fratto 2a avremo x1 diverso da 12 ottavi quindi da 3 mezzi x2 diverso da meno 4 ottavi quindi da meno un mezzo sotto forma di intervalli in questi due punti la funzione non è definita Premo da meno infinito a meno un mezzo, unito da meno un mezzo a tre mezzi, unito di tre mezzi a più infinito.